di nuovo live sulle fonti tv per questo terzo appuntamento con la nostra asset management tv week, una settimana interamente dedicata ai temi del risparmio gestito, abbiamo visto nei due appuntamenti precedenti una panoramica eh, di mercato, insomma che come eh, si inseriscono poi gli investimenti all'interno di un quadro molto complesso quello attuale caratterizzato da un'estrema incertezza ed estrema volatilità, ieri invece ci siamo concentrati sui eh, finanziamenti finanziamenti sostenibili. Oggi il focus cambia perché parleremo eh, dei trend e dei settori che stanno dettando le regole dell'asset management e che si eh, prospettano insomma come i nuovi re, eh, visto che abbiamo utilizzato la metafora in questi giorni eh, della giungla, una giungla in cui è difficile anche trovare dei nuovi punti eh, di riferimento. Ne parleremo con gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio, ovvero Alessandro Arrighi, Head of Retail Distributor Italy GAM, Benvenuto Buongiorno. e grazie per essere qui con noi. Buongiorno. E poi ancora Antonio Volpe, Head of External Distribution a Mundi. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Grazie a lei, grazie. grazie a lei per la partecipazione. Ecco, iniziamo appunto dal eh, dottor Volpe, ecco, parliamo di un tema eh, di grande interesse in questa introduzione, in questa apertura eh, di tavola rotonda che è quella della transizione eh, energetica. Eh beh, è un problema che eh, diciamo, detta anche un po' l'agenda economica, non solo del nuovo governo, ma direi di tutte le amministrazioni a livello sicuramente europeo, visto quello che sta eh, succedendo nel conflitto internazionale eh, in Ucraina. Un conflitto che ha accelerato appunto a causa della crisi energetica questa necessità, questa urgenza eh, della transizione. A che punto siamo innanzitutto? Beh, allora direi mh, facciamo qualche passo indietro di qualche anno. Tutto parte come sappiamo dalla COP21 di Parigi eh, dove per la prima volta vengono dati dei numeri e anche scientificamente la comunità scientifica ci dà degli input importanti, il famoso 1,5 gradi all'interno del quale dobbiamo essere per evitare grossi problemi per il nostro pianeta. Poi ci sono stati tutta una serie di interventi da parte delle istituzioni, in particolare proprio delle istituzioni europee, fino ad arrivare secondo me a un altro punto eh, cruciale, importantissimo, cioè l'agenda per arrivare, per mh, diciamo, traghettare Uh, traghettarci verso la net zero economy e quindi con l'obiettivo uh, della comunità del 2050 quindi mh, poi diciamo che la crisi energetica eh, sta un po' non fermando ma accelerando questo, questo processo eh, cioè, ci stiamo rendendo conto che dobbiamo fare qualcosa soprattutto in Europa perché poi l'Europa è priva di di materie prime, quindi deve agire e agire in fretta. Un numero secondo me molto importante è il numero riguardo al fabbisogno energetico, oggi a livello mondiale, come viene coperto. Oggi l'80% del fabbisogno mondiale è ancora coperto da eh, combustibili fossili, quindi sostanze clima alteranti, mentre solo il 20% è coperto da energie rinnovabili, per lo più eolico e solare. Bene, questo 80-20 per arrivare al famoso net zero del 2050 dobbiamo completamente ribaltarlo in 20-80. Quindi è questo uno dei principali obiettivi da raggiungere anche con una politica energetica europea comune. Il primo passo è sicuramente il price cap al gas o meglio il corridoio che è stato appena approvato, ma bisogna andare in questa direzione da 80-20 a 20-80. Ecco sì insomma diciamo che il contesto internazionale attuale non ha fatto che accelerare appunto un'esigenza che si è manifestata già nel passato possiamo dire appunto già attorno alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 e che adesso è diventata eh, davvero urgente e beh lei poi, tra l'altro poi ha parlato della necessità anche di un accordo europeo su questo tema che è veramente importante anche se lo sappiamo quanto è difficile mettere d'accordo diciamo le teste e soprattutto gli interessi di 27 paesi eh, Diversi. Ci torneremo naturalmente sulla questione energetica ma i trend, i settori che dettano legge nell'asset management sono diversi, sono molto vari, beh c'è anche quello del lusso eh, dottora Righi e ci concentriamo ecco, proprio eh, su questa tematica. Io però ecco, prima di addentrarmi vorrei snocciolare qualche dato perché il settore del lusso si inserisce, lo abbiamo detto, in un quadro particolarmente complesso. Torno sulle cifre fresche eh, che ha dato il Fondo Monetario Internazionale e non di certo confortanti per le stime di crescita del 2023 non confortanti soprattutto per il nostro continente eh, è prevista una crescita solamente dello 0,5% gli Stati Uniti 1% la Cina che invece si salva in un certo senso mantenendo comunque una previsione di crescita del 4% a tutto questo dobbiamo aggiungere il problema dell'inflazione. lo sappiamo in Europa ha toccato in diversi paesi la doppia cifra in Italia siamo all'8,9% ecco un che definire complesso e poco forse è anche un po' spaventoso. E eh, come si inserisce ecco, un settore particolare come quello del lusso in un contesto di profonda crisi economica? Beh, Il settore del lusso eh, risponde a, a stimoli che forse non hanno molto a che vedere con la razionalità e quindi diventa eh, un punto di forza. Sicuramente eh, l'aumento dell'inflazione, il fatto che comunque anche l'inflazione core sia salita e che per ora le previsioni portano a vedere una riduzione, un rallentamento o un ritorno verso un, un target un po' più di normalità che stiamo stimando intorno al 3,5-4, eh, fa sì che molti settori a livello di consumi verranno impattati. Sicuramente i consumi di base, i consumi discrezionari, ma il tema del lusso eh, ha diciamo, delle opportunità che sono dettate da, da altri fattori. Uh, intanto stiamo parlando di un settore che pesa 300 miliardi di dollari uh, di fatturato, quindi un settore in crescita. Eh, negli ultimi uh, dieci anni è più che raddoppiato uh, i volumi uh, che riguardano questo settore. Uh, C'è un, un fattore qualitativo, nel senso che uh, oggi uh, non basta avere un brand alla moda per considerarlo di lusso, ci vogliono decenni per creare un brand di lusso e quindi che possa poi confermarsi come market share nel suo settore d'attività è un settore che si sta allargando tantissimo, quindi non è più solo l'alta gioielleria, l'alta moda, l'alta orologeria come lo conoscevamo 50 anni fa, oggi è un settore che diventa sempre più trasversale e che ha due fonti principali di crescita. Da una parte i giovani, che so, rappresentano il 70% dei consumatori nel settore del lusso, dall'altra parte, ehm, scuso, uso un termine un po' banale, ma i nuovi ricchi, cioè io considero chi, arriva, eh, chi ha capacità di spesa e quindi chi arriva a fine mese tolto quelli che sono i beni di prima necessità e la salute. Quindi da lì si creano oggi del, degli stimoli per andare a cercare alcuni brand, eh, delle icone, che in qualche modo vanno, come dicevo all'inizio, a rispondere a un bisogno che non è assolutamente razionale, un bisogno psicologico, un bisogno eh, di benessere proprio, di un benessere economico, di benessere sociale. E quindi questo consente al settore, eh, ovviamente essendo aziende cotate, di risentire di quello che è eh, eventuale un momento di difficoltà, come abbiamo visto sui mercati eh, soprattutto dall'inizio dell'anno, ma eh, che consente anche di avere maggior tenuta, si usa molto il termine resilienza, ma diciamo una maggior tenuta e soprattutto una buona capacità di recupero nel momento in cui torna un po' di ottimismo. Quindi oggi il settore del lusso è un settore che non ha scadenza, Uh, che permette di uh, andare oltre diciamo, il consueto orizzonte temporale dei 3-6 mesi e di aspettare cosa succederà a livello uh, macroeconomico perché le, lo stimolo al consumo uh, segue altre logiche, altre, altre diciamo, necessità ecco logiche insomma psicologiche possiamo anche così definirle motive al di là appunto poi della situazione eh, contingente e dei numeri con cui eh, dobbiamo eh, fare i conti tutti i giorni ecco torniamo invece con il dottor Borpe alla questione energetica in particolar modo all'idrogeno perché appunto già alla fine eh, degli anni 90 l'idrogeno era stato identificato come una fonte eh, di energia alternativa sfruttabile, adoperabile e questo processo lo abbiamo detto si è eh, accelerato insomma negli ultimi tempi ecco secondo lei perché puntare all'idrogeno può essere effettivamente una buona risorsa in termini di energie alternative ma allora, la risposta è sicuramente affermativa ritorno all'80-20 di, di cui parlavo prima e dobbiamo incrementare l'utilizzo delle energie rinnovabili principalmente oggi parliamo di eolico e solare e quindi l'idrogeno può dare un grosso contributo in termini di diversificazione all'interno delle energie rinnovabili. C'è però da dire che l'idrogeno non è tutto uguale. Eh, l'idrogeno prodotto fino ad oggi è un, è un idrogeno sporco, tra virgolette, cioè produce comunque CO2 perché si parte spesso e volentieri da sostanze climalteranti, ad esempio si parte dal metano, si scompone e quindi si ottiene sì l'idrogeno ma eh, producendo anche del, del, del CO2. E quando quindi parliamo di idrogeno il processo deve essere estremamente pulito con emissioni zero e quindi parliamo di idrogeno verde. L'idrogeno verde ehm, si ricava partendo dall'acqua, quindi da H2O e utilizzando per la scissione molecolare, un processo che viene innescato, eh, sì sempre di energia elettrica, ma energia proveniente da rinnovabili, quindi da solare e eolico. Quindi si capisce che tutto il processo è green, è completamente verde, a zero, a zero emissioni. E in più arriviamo a, a una sostanza che ha un, comunque un alto contenuto energetico, superiore appunto a tante... Sostanze climaalteranti, clima un'energia pulita, eh, trasportabile e versatile. Quindi, soprattutto è stoccabile e si può trasportare. Questo non avviene per tutte le energie rinnovabili. Quindi sicuramente avrà un ruolo importantissimo nella transizione e eh, nel dare un grosso contributo alle energie rinnovabili. Eh sì, ne abbiamo bisogno proprio in questo momento, eh, si è parlato dell'utilizzo delle energie rinnovabili molto spesso, inevitabilmente e eh, sottolineando anche quanto in realtà il nostro paese rispetto ad altri paesi europei sia un po' indietro proprio eh, in questo processo eh, evolutivo e come ha sottolineato ecco, l'idrogeno fornisce anche quindi questo duplice vantaggio perché anche un processo come dice di trasformazione. Eh, green rispetto insomma a, ad altri tipi di energia perché si parla molto spesso in questo momento anche di un ritorno o eh, al carbone addirittura al nucleare con però tutte le problematiche ecco connesse a questi tipi eh, di, di fonti alternative eh, con il dottor Arrighi invece ecco, ritorniamo appunto ancora a parlare del lusso di questa parentesi diciamo un po' d'oro eh, rispetto appunto al, al contesto, un'oasi eh, quasi ecco eh, rispetto a ad una situazione come abbiamo detto complicata. Eh, ritorniamo ai dati eh, che avevo enunciato prima mm -hmm. eh, sulla varia eh, distribuzione della crescita a livello globale: con una Cina eh, che rispetto al continente europeo sicuramente è privilegiata. Eh, guardiamo naturalmente le prospettive future: il 2023, ecco, eh, questo potrebbe rendere la Cina un mercato particolarmente favorevole per il lusso. Beh, la Cina lo è già, mm. ma lo è già l'Asia di per sé. Eh, oggi quando consideriamo l'Asia togliamo, facciamo Egg Japan, nel senso che il, il Giappone è più visto come un paese quasi vecchio, sia per l'età media della popolazione, perché è il primo paese eh, prima, sopra dell'Italia per l'età media della popolazione, ma anche perché eh, è un paese che ha cominciato a consumare molto prima rispetto alla Cina e quindi oggi... Come in Europa, non dico c'è un contributo negativo, ma diciamo che nella lista delle cose da avere per sentirsi socialmente appagato in termini di posizionamento sui brand di lusso e su una qualità della vita alta, il Giappone è alla pari dell'Europa e degli Stati Uniti. Mentre invece l'Asia, dove andiamo a considerare la Cina preponderante e le ex tigre asiatiche, Uh, è un mercato in, in forte espansione. Pensiamo che oggi il 65% dei consumi arriva dall'Asia e la metà, cioè il di questo 65%, uh, quasi i tre quarti arriva dalla Cina. Uh, bisogna tenere conto di due fattori. Una domanda inelastica, nel senso che è più la domanda dell'offerta e quindi oggi le, le aziende che hanno uh, sul brand di lusso hanno una capacità di Uh, scaricare sul cliente finale i costi di materie prime, l'inflazione e eventualmente difficoltà uh, diciamo, strutturali legate, per esempio, al, al lockdown e alla difficoltà di approvvigionamento. Uh, basta pensare che Vuitton ha aumentato del 20% i prezzi negli ultimi due anni? e quindi non si è fatto nessun scrupolo diciamo, a fronte di una difficoltà eh, economica a eh, rincarare i, pro i propri prezzi per sostenere quello che è l'impatto dell'inflazione. Dall'altra parte abbiamo eh, una politica cinese che va a sostenere eh, quello che può essere l'espansione sul tema del lusso proprio perché eh, il programma eh, del governo cinese vede una maggior ridistribuzione della ricchezza Bisogna sempre tener conto che eh, il lusso funziona laddove eh, l'indice Gini, quindi che stabilisce eh, la democratizzazione della ricchezza, più eh, l'indice vicino all'1, vuol dire che ho un, un oligarca per non fare nessun riferimento e tanti poveri, dove invece ho, eh, la, il numero tendenze allo zero, ho tanti miliardari o tanti ricchi. Basta pensare che in Cina nel 2021 sono stati censiti mille miliardari in dollari per un controvalore di 4 mila miliardi di patrimonio. Uh, questo era il modello che Xi Jinping voleva negli ultimi dieci anni, che ha voluto il governo cinese per dare un esempio da seguire. Oggi la lettura è diversa, dice tutti devono poter accedere al benessere. Questo vuol dire che c'è una spinta uh, e un'aspettativa di crescita della classe media uh, molto forte, uh, dove vedremo da qui al 2030 paesi come l'Indonesia eh, arrivare al quarto posto a livello mondiale come posizionamento della classe media, basta pensare che nel 2021 la Corea ha praticamente eh, raddoppiato i consumi rispetto a quelli giapponesi pur essendo un quarto della popolazione giapponese. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la Cina in primis ma tutto il sud-est asiatico oggi è un motore molto forte eh, che esula quasi dal, dal contesto macro, macroeconomico perché, come dicevo all'inizio, la lista della spesa sulla quality, uh, la way of life, cioè il modello occidentale di tutto quello che devo avere per sentirmi parte di un mondo sociale, è il primo stimolo uh, per chi non ha problemi a arrivare a fine mese. Certo, ecco lei tra l'altro ha citato appunto nella sua spiegazione anche la visione a lungo termine di Xi Jinping. Tra l'altro veniamo eh, da una settimana molto importante per la Cina perché si è celebrato il congresso eh, del Partito Comunista e l'abbiamo sentite e analizzate anche le parole di Xi Jinping che addirittura vede una Cina come il nuovo leader a livello globale mondiale entro il 2050, non solo dal punto di vista economico ma anche eh, da quello scientifico, tecnologico, eh, però è interessante ecco, sottolineare come questo primato in realtà eh, muova i passi sulle orme appunto di quello precedente, cioè di quello occidentale. Quindi, questa corsa eh, ad eguagliare i maestri, possiamo così eh, esatto. definirli, anche se appunto con una visione diversa che si adatti poi anche al contesto asiatico, questo sicuramente molto interessante. Ecco, in questo continuo ping pong, diciamo così, eh, tra settori e trend profondamente eh, differenti, ripartiamo dal eh, dottor Volpe ancora sulla questione eh, dell'idrogeno, perché abbiamo capito insomma, che voi di Amundi sicuramente ci credete molto, ci puntate molto eh, per il futuro. Le chiedo innanzitutto se ci troviamo di fronte a un megatrend e poi che cosa vuol dire dal punto di vista degli investitori investire oggi nell'idrogeno. Sì, allora innanzitutto investi... parto dalla seconda sì. domanda e non dalla prima. Allora, la, la seconda domanda è appunto come investire. E... Noi crediamo che l'idrogeno sia una vera e propria filiera, cioè nel senso che non dobbiamo limitarci ai soli produttori di idrogeno, che sono un pezzo della storia, ma appunto l'idrogeno avrà un futuro e creerà un'intera filiera. Filiera che cosa si intende? Si intende che dobbiamo guardare anche a quelli che sono i distributori di idrogeno piuttosto che gli utilizzatori finali dell'idrogeno. Faccio un esempio concreto eh, italiano, mh, proprio nel 2023 partirà il primo treno a idrogeno in Val Camonica che vede protagonisti, tre aziende che sono in eccellenza italiana, Ferrovia Nord Milano, A2A, SNAM, Rete Gas. Per cui che cosa significa questa filiera? Significa che lì andremo a produrre idrogeno che servirà non solo ad alimentare il primo treno a idrogeno in Italia ma servirà anche ad alimentare quelli che sono gli impianti industriali della Valcamonica. Per cui eh, questo significa avere anche, si traduce nell'avere un universo investibile molto ampio perché si va a lavorare sulle diverse dimensioni di questa filiera, principalmente distributori, utilizzatori e ovviamente i produttori. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, se siamo davanti a Omega Teren non può che essere la mia risposta Affermativa ma soprattutto rispondo con una percentuale, cioè si stima già che da qui al 2050 il fabbisogno energetico mondiale sarà coperto per il 17% proprio dall'idrogeno. Quindi insomma, è una percentuale che, che parla da sé, assolutamente. Esatto. Non è la soluzione a tutti i nostri problemi, ma sicuramente è un pezzo del puzzle è importante. E eh certo, anche perché non c'è un'unica soluzione di fronte al problema energetico, ma ci sono soluzioni che arrivano eh, diciamo, da elementi differenti e come ha ribadito la percentuale, comunque il contributo dell'idrogeno con il suo 17% non è di certo poco, è eh, sicuramente ecco, un dato significativo. Eh, con il dottor Arrighi invece ecco, chiudiamo la parentesi dedicata al lusso, poi parleremo anche eh, di altro naturalmente dell'agroalimentare della tecnologia ma adesso concentriamoci appunto su questa chiusura di questo ecosettore del comparto del lusso abbiamo detto appunto che rappresenta una sorta di piccola isola felice però è anche vero che i consumatori sono anche cambiati inevitabilmente ecco eh, nel, soprattutto mh, nel periodo pandemico post pandemico rispetto a cinque anni fa è cambiato il mondo ed è cambiato anche il comparto di cui lei eh, si interessa. Ecco, quali sono all'interno del settore del lusso i comparti che hanno reagito meglio e che stanno approfittando meglio di questo momento innanzitutto? Beh, eh, gli ultimi dati che abbiamo oggi a disposizione per esempio parlano del turismo, del mondo del benessere eh, in generale che può essere l'ospitalità, che può essere il mondo della ristorazione, che può essere ovviamente il mondo della, dei viaggi. Uh, basta pensare che uh, quest'anno l'Europa ha recepito il 65% di quelle che sono state le spese nel turismo uh, globale, uh, quindi siamo, abbiamo visto tanti stranieri arrivare uh, in Europa uh, proprio in una fase di spending revenge come l'abbiamo chiamata l'anno scorso, cioè la riapertura dei lockdown, la frustrazione della, di limitarsi negli spostamenti, negli acquisti, anche di non avere la fisicità dell'acquisto dell stesso ha portato molte persone a volere in qualche modo eh, spendere quello che eh, non era stato possibile nei due anni precedenti e quindi c'è stato un forte eh, contributo da questo punto di vista. Un altro aspetto importante, lo dicevo all'inizio, sono i giovani. Come dicevo oggi i giovani rappresentano il 70% dei consumi nei beni di lusso, ma i giovani consumano in modo diverso. La prima è una grande attenzione alla sostenibilità, ne stiamo parlando. Uh, I giovani pretendono, di con, di, la trasparenza della filiera produttiva, uh, pretendono che ci sia anche un secondo mercato, abbiamo visto l'esplosione del mercato dell'usato certificato dai brand stessi, Gucci certifica la piattaforma di Fertex sugli acquisti di seconda mano, quindi non stai comprando un tarocco ma stai comprando un prodotto che, ho, che è pro, scelto da me, prodotto da me, uh, quindi da questo punto di vista uh, c'è diciamo una, una, una richiesta maggiore che è anche per esempio sostenuta dai social, basta vedere il numero di follower che ha Uh, alcuni brand di lusso uh, che si parlano di milioni di follower, uh, basta vedere quindi uh, l'impatto anche uh, ne, del metaverso uh, come nuova fonte, uh, il nuovo mercato, quindi una nuova frontiera su uno sviluppo ulteriore dei canali di vendita del settore del lusso. Quindi oggi uh, sicuramente il wellness Uh, c'è stato tutto il mondo uh, elettronico, digitale, parliamo degli NFT, per esempio, che sono anche qua una nuova frontiera, un nuovo tema di consumo, uh, quindi tutta la parte tecnologica uh, e poi ci sono ovviamente um, da un certo punto di vista le partnership che abbiamo visto con brand storici che si alleano con invece brand più giovani per creare nuove tendenze. Uh, questo permette di andare a accogliere nuova clientela, i millennials e come dicevo le generazioni Z, eh, permette anche di rispondere eh, su nuovi canali. L'online è stato fondamentale nei momenti di lockdown, oggi però c'è per esempio la Cina che ha creato delle zone franche eh, senza dazi per permettere di sviluppare anche il turismo interno e i consumi eh, sul, sui brand eh, all'interno del proprio paese, quindi evitare della dispersione della, della, della ricchezza verso l'estero, ma di lasciarla nei proprio, nel, sul proprio mercato, favorendo aree di, di incontro e di spesa. Ecco, eh, dottora Righi, lei ha messo sul banco veramente tutto. tante carte sì, diverse, <ride> sicuramente ci ritorneremo poi sul tema eh, del metaverso, dei non fungible token, delle criptovalute, tutto un universo che eh, abbiamo imparato adesso a conoscere soprattutto è diventato posso dire di moda eh, da quando Mark Zuckerberg ha cambiato la denominazione ecco, del gruppo in meta, da lì tutti quanti hanno incominciato un po' a rizzare le antenne a dire vabbè ma di che Operazioni cosa si tratta è di, ecco, di. però di assolutamente il metaverso può diventare eh, una, mh, grande, un grande pilastro eh, non solo tecnologico per il futuro appunto lo, lo affronteremo più tardi e eh, invece volevo tornare anche a una questione che le ha accennato, quella del turismo eh, perché l'Italia eh, sicuramente ecco, ha il, la bellezza il patrimonio eh, naturale e poi anche artistico e no, gastronomico per attirare clientela eh, da tutto il mondo. Abbiamo visto soprattutto ecco, negli ultimi eh, mesi estivi il ritorno fortunatamente della clientela internazionale sia europea, mi riferisco soprattutto a Inghilterra, Germania e poi anche della clientela d'oltreoceano, quella statunitense che ha sostituito tra l'altro anche eh, la clientela russa che è stata bloccata insomma lo sappiamo da quali, da quali motivazioni quindi interessante ecco, questo comparto eh, del lusso che può fare eh, presa su vari settori molto differenti dalla tecnologia al turismo le chiedo quindi ecco, se secondo lei può essere un buon driver io mi immagino la, la risposta per quanto riguarda i portafogli di investimento Beh, volevo fare una parentesi perché ha parlato proprio della sì, Russia sì. e vorrei un attimo smontare un mito, i russi rappresentano il 3% dei consumi globali, uh -huh. quindi in realtà uh, nel settore è, è, non, è, non è rilevante uh, la situazione russa, non voglio essere frainteso, non il conflitto uh -huh. ucraino, certo. ma il fatto che non ci sia più il turismo di un certo livello da parte dei russi perché in realtà... Era un contributo veramente minimo, molto concentrato su alcuni settori e magari in Italia ne risentiamo un po' di più, ma in realtà nel contributo complessivo non è insignificante diciamo, su larga scala. Sì, scusi se la interrompo. Abbiamo invece avuto proprio la percezione che in realtà il contributo ecco, che arrivava dai big spender eh, della Russia fosse molto più importante della no, percentuale che lei no. eh, ci eh, ha rivelato, anche per la non distribuzione diciamo, democratica della ricchezza. Quindi, uh -huh. eh, nella scala di numeri, un oligarca può comprare uno o due yacht, ma, ma più di quello non può fare se io ho mille persone che hanno una certa capacità di spesa diventano 1000 yacht e quindi mi cambia la, la scala. Certo. questa è un po', po l'idea. Uh, gli americani avevano risparmiato tantissimo, era, era raddoppiato il risparmio della, delle famiglie americane durante il lockdown, quindi oggi hanno anche una, una forte capacità di spesa, uh, forse magari uh, hanno anche il vantaggio di avere oggi un, un dollaro forte, quindi quando vanno a comprare in euro eh, spendono molto meno uh, per loro e quindi questo è un vantaggio in più nell'andare nell all'estero. Sicuramente. <ride> esatto. Um, e Dall'altra parte quindi sì, è, è un settore uh, che uh, ha grandissime potenzialità uh, e, e, e sicuramente è un asset class, che si può avere nei portafogli, ripeto, proprio leggendolo su, uh, sul tema dei consumi e sul tema della capacità di spesa. Uh, quindi non mi limiterei a vederlo come una nicchia, ma a vederlo veramente come un tema oggi molto più trasversale. Ecco, perfetto. Abbiamo parlato quindi approfonditamente di lusso, di turismo e un altro settore che sicuramente possiamo dire sulla cresta dell'onda, soprattutto negli ultimi anni, è quello dell'alimentazione, eh, con un'attenzione sempre maggiore per quanto riguarda eh, la qualità e la provenienza anche dei prodotti. Ecco, dottor Volpe, le chiedo appunto di eh, diciamo, trarre un po' le conclusioni sul settore dell'agroalimentare, non solo i trend del presente ma soprattutto anche le prospettive future. Il settore agroalimentare, intanto appunto noi come italiani mh, preme molto salvaguardare questo settore e anche la qualità eh, che abbiamo. Comunque in generale il settore agroalimentare risente di almeno tre megatrend. trend. E il primo inevitabilmente è l'incremento della popolazione mondiale. Sappiamo tutti che oggi siamo a 7 miliardi e mezzo di persone, arriveremo a 10 miliardi nel 2050 e quindi abbiamo un problema di fabbisogno alimentare. Poi abbiamo un secondo tema, e Alessandro un po' ne parlavi del PIL pro, pro capite in alcune regioni del mondo che sta aumentando in particolare appunto in Asia e questo un, ha un impatto anche nel settore eh, agroalimentare. E, e infine eh, il terzo megatrend è che abbiamo sempre più la tendenza ad andare a vivere nei grossi agglomerati urbani. E questo cambia tantissimo anche le nostre abitudini alimentari, se pensiamo che ad esempio consumiamo tanti pasti fuori di casa, per cui è un aspetto legato sicuramente al vivere nelle grandi città. Ehm, per citare anche qualche, qualche percentuale, eh, il, se, se noi dobbiamo soddisfare questo ampio bisogno di, di, di alimentare con un fabbisogno che appunto sta aumentando, sappiamo già, abbiamo già un numero in mente: cioè eh, per passare dal 7,5 a 10 miliardi di persone il fabbisogno alimentare aumenterà del 70% da qui al 2050, così come anche l'utilizzo d'acqua aumenterà del 30%. Quindi ci rendiamo conto che dobbiamo sicuramente fare qualcosa. Dobbiamo rispondere a delle nuove esigenze sia di domanda che di offerta. In sintesi dobbiamo produrre di più ma dobbiamo produrre con una maggiore qualità in un contesto poi sostenibile perché comunque dobbiamo salvaguardare le risorse scarse che abbiamo. Eh sì, no, veramente è un problema non di, di, di facile insomma, definizione quello del, del settore agroalimentare perché come ha detto non solo c'è la questione della popolazione mondiale che continua a crescere che in qualche modo dovrà essere alimentata ma poi ecco, sul settore dell'agroalimentare mi riferisco naturalmente sempre alla stretta cronaca all'attualità ci sono altri fattori che hanno inciso abbiamo visto tutti insomma, la crisi del grano scatenata proprio dal conflitto internazionale che ha messo appunto in grave difficoltà eh, il rifornimento ecco, non solo in paesi come l'Europa ma soprattutto in paesi più deboli e più poveri come l'Africa e, e l'India, eh, lo sappiamo questo è un mondo globalizzato dove tutto è interconnesso e poi anche il problema ambientale ovvero, o meglio quello meteorologico del clima con la siccità che rovina i raccolti e quindi ecco, tutti, tutti questi fattori incidono negativamente in questo momento su un settore che invece è è determinante. Abbiamo parlato e continueremo poi a parlarne dell'agroalimentare, ci spostiamo invece sulla questione della tecnologia, l'abbiamo accennata prima ovviamente con tutte le innovazioni, le rivoluzioni che si profilano all'orizzonte legate appunto al, al metaverso, però ecco, concentriamoci in questo momento proprio sul settore tecnologico che è stato un grande driver assolutamente eh, per quanto riguarda l'economia intera in questi ultimi anni, soprattutto durante il periodo passato in cui l'utilizzo della tecnologia a causa di forza maggiore è letteralmente esploso, però attenzione perché eh, se da un lato appunto si registra questa enorme crescita dall'altro ci sono anche delle complessità legate alla tecnologia, mi riferisco in particolar modo alla crisi produttiva eh, dei chip che va ad influenzare tanti settori ad esempio quello dell'automotive, soprattutto la Germania ha eh, accusato ecco, questa crisi di produzione dei, dei microchip e delle materie prime legate soprattutto il il rame. Ecco quindi dottor Arrighi le chiedo se eh, considerata insomma tutta questa eh, mh, parentesi <ride> e questa introduzione che ho fatto rispetto all'argomento il settore tecnologico è ancora in espansione oppure per i prossimi anni dobbiamo prospettare un rallentamento? Siamo solo all'inizio mm. quindi dobbiamo cambiare la, la scala di valori <coughs> chiedo scusa <coughs> perché in realtà è siamo in una fase di rivoluzione industriale, la 4.0, che è partita nel 2015, che si basa proprio sulla digitalizzazione delle aziende. Eh, faccio una parentesi per tornare all'agroalimentare, perché mentre parlava Antonio mi è venuta in mente una, una notizia di, di qualche settimana fa, che Israele a, è stato il primo paese al mondo a, uh, a creare il, il sistema di trasformare l'acqua di mare in acqua potabile sì. e quindi uh, sarà totalmente autonoma e autosufficiente sulla fornitura di acqua potabile uh, al proprio paese e questa è una rivoluzione tecnologica barra agroalimentare. Eh sì, vediamo poi alla fine come i vari settori in realtà appunto, si intersecano tra di loro. Uh, oggi l'approccio uh, che noi vediamo al mondo della tecnologia eh, non è la tecnologia come punto d'arrivo, ma è la tecnologia come mezzo di trasformazione. Quindi oggi bisogna considerare che a livello industriale eh, sfruttiamo solo l'1% dei dati prodotti. Quindi l'efficienza eh, di produttività e, e di conseguenza la, il miglioramento della redditività dell'azienda passa dal digital, quindi da, passa dalla capacità di eh, stoccare, utilizzare e sfruttare i dati. Questo vuol dire che eh, oggi si punta eh, non tanto sui famosi FANG, anche se eh, a livello di investimento, di ritorno, eh, sembrano più eh, immediati. Eh, credo che riceviamo tutti sui cellulari le pubblicità di investire in Amazon per guadagnare il 40%, arrivano degli SMS che sarebbero da, da denuncia Console. Detto questo, eh, oggi quello che è importante è eh, il fatto che la macchina sbaglia meno dell'uomo, 5 volte meno in termini di errori eh, nell'attività produttiva e quindi ehm, bisogna andare a puntare su quelle aziende che stanno utilizzando l'automazione, l'intelligenza artificiale, i big data, i cloud, quindi la capacità di, di stoccare e di gestire i dati eh, al posto, del, posto dell'uomo, quindi eh, rivalorizzare e, e riqualificare eh, diciamo, la forza lavoro eh, umana e eh, rendere più efficienti i sistemi produttivi e la filiera produttiva in modo che l'azienda eh, sia assolutamente eh, più eh, capace di eh, rispondere a, ai cambiamenti. Quindi non stiamo parlando del, eh, faccio una piccola provocazione, ma quando si parla di Netflix, Amazon, Google, Tesla non sono aziende tecnologiche, sono aziende che forniscono servizi o beni uno produce le, produce le macchine, l'altro è una piattaforma di acquisto di e-commerce e così via. Mentre invece se io vado a individuare quali sono i leader mondiali nella gestione dei cloud, basta pensare che vent'anni eh, fa IBM era il leader mondiale dei server. No? Oggi IBM ha venduto la filiera, diciamo, domestica eh, privata con Lenovo che ha comprato i computer portatili e oggi eh, IBM è il leader mondiale nella produzione di computer quantistici. Quindi siamo a, a un livello, diciamo, di evoluzione e di innovazione estremo nell'ambito tecnologico. Quindi oggi non è capire se la filiera è cara oppure no, ma capire che non possiamo affare a meno. Diventerà un tema trasversale eh, in termini di eh, settori di attività. Mm, non voglio fare un caso personale, ma eh, io ho un mio cugino che è stato chiamato per fare la, la rivoluzione digitale eh, in un'azienda di un settore tradizionale della nautica, no? cioè produttore di barche che vuole fare la, la transizione digitale. E quindi se si arriva anche in settori tradizionali come la nautica a parlare di tecnologia e di trasformazione digitale, vuol dire che ormai è qualcosa che è diffuso e la consapevolezza del, della necessità di essere presenti come sull'idrogeno anche sulla tecnologia è fondamentale. Caro, insomma la rivoluzione digitale sta veramente interessando tutti i settori, abbiamo detto appunto dalla nautica poi all'agroalimentare all io voglio tornare ecco, eh, con il dottor Volpe proprio sulla questione dell'agroalimentare perché ne abbiamo parlato ecco rispetto naturalmente anche al, al conflitto e vediamo poi noi consumatori tutti i giorni ecco eh, quanto i prezzi eh, delle eh, materie prime agricole siano aumentate e ne facciamo i conti quotidianamente quando andiamo semplicemente a fare la spesa, non solo mi riferisco al costo del pane e della pasta legato naturalmente alla crisi del grano, ma anche ad esempio di frutta e verdura con prezzi che addirittura sono triplicati, quadruplicati, e in questo c'è naturalmente anche un fenomeno eh, speculativo. Ecco come eh, si esce da questa situazione. Ma allora, ehm, diciamo che questo fenomeno è sic ha sicuramente una componente speculativa e quindi probabilmente è anche un fenomeno un po' di breve termine che è quello che poi tutti ci, ci auguriamo. Detto ciò, ehm, direi che il settore agroalimentare non può che reagire, reagire a quelle esigenze che abbiamo descritto prima. Vorrei portare un po' di esempi perché... Eh, giusto per dare concretezza anche a quello che stiamo, stiamo dicendo e poi ritorno anche un po' a Alessandro, a quello che aveva detto lui eh, sul primo esempio che riguarda un po' l'agricoltura la, eh, intelligente eh, che cosa significa? Significa utilizzare tecnologia in, in ambito agroalimentare ad esempio oggi noi possiamo um, diffondere su un campo i in maniera intelligente capendo esattamente dove ci sono le piante infestanti sull'intero campo. Quindi questo significa che rispetto al passato dove il disterbante lo andavo a distribuire su tutto il campo, non potendo riuscire a capire dove erano le, le, le piante infestanti, oggi mi limito solo a quelle porzioni di terreno. Quindi questo significa utilizzare l'intelligenza artificiale in ambito agroalimentare, significa poi, si traduce in aumento della produzione, ma anche aumento della qualità di ciò che produco, perché appunto lo produco usando meno materiale tossico. Il secondo esempio è l'esempio invece dell'agricoltura uh, dell idroponica. Cioè noi in, in ambito agricolo sappiamo benissimo che i due grandi fattori di produzione sono la terra e l'acqua. Si può produrre senza uno di questi due fattori, quindi ad esempio possiamo fare a meno della terra e usare solamente l'acqua? Assolutamente sì, e c'è questo esempio di agricoltura idroponica, quindi coltivare alcuni tipi di piante, per carità, non tutte, eh, utilizzando, anzi riutilizzando anche più volte l'acqua in assenza completa eh, di terra. Quindi la tecnologia ci torna sicuramente e di supporto anche in ambito ehm, agricolo e in generale nel settore agroalimentare e questi esempi secondo me sono la chiara dimostrazione dove tutti questi mondi un po' si intrecciano. Eh sì, assolutamente, anche questi sono in realtà gli aspetti positivi dell'intelligenza artificiale che in qualche caso viene un po' demonizzata, c'è comunque una paura nei confronti di questa espansione, evoluzione tecnologica perché si dice, chissà, ecco, nel futuro l'intelligenza artificiale potrà replicare sostituire completamente l'attività umana, mentre con il suo discorso e il suo ragionamento, dottor Volpe, ecco, lei ci eh, aiuta in realtà a vederla sotto un'altra prospettiva, quella di aiutare l'attività umana non sostituirla ma migliorarne anche le performance dal punto di vista economico e non solo. A proposito di tecnologia e di evoluzione parliamo appunto con il dottor Arrighi di metaverso l'abbiamo detto un termine che ormai è sulla bocca di tutti anche se in pochi in realtà sanno veramente di che cosa si tratta e questo non semplicemente per un problema eh, di disinformazione ma anche perché non è ancora chiarissimo agli stessi creatori del metaverso di che cosa sia questa nuova realtà possiamo definirla realtà virtuale anche se dentro ci potrebbe essere la realtà aumentata gli NFT le criptovalute insomma un mondo estremamente complesso sicuramente però il metaverso o i metaversi questo ce lo spiegherà lei già esistono e le chiedo innanzitutto quali attività possono essere svolte all'interno di questi mondi non solo dal punto di vista delle aziende ma anche del consumatore. Beh, eh, oggi ehm, la, la, la prima interfaccia che abbiamo col metaverso è quello del gioco, del gaming e quindi eh, molti si limitano a vedere nel metaverso un universo di scambio sociale dove attraverso gli avatar ci si incontra e si gioca alle varie piattaforme che tutti gli adolescenti oggi eh, hanno a disposizione. Eh, e quello è solo un aspetto di un mondo eh, quindi chiamiamolo parallelo, eh, che ha più piattaforme eh, di sviluppo, ma soprattutto eh, che noi vediamo come eh, nell'applicativo eh, industriale produttivo. Eh, per esempio ehm, si considera che nelle fasi di progettazione industriale eh, si riscontrano il 70% degli errori, <coughs> quindi la, possi la possibilità di trasferirsi su una, un universo dove tutti gli attori e i componenti intervengono in tempo reale sugli stessi dati, quindi non ti passo più il, il file Excel, l'ultima versione del progetto in AutoCAD piuttosto che in qualche formato che potrebbe anche essere perso, prendersi un virus piuttosto che essere salvato male, sto ovviamente un po' caricaturando il concetto, Uh, interveniamo in fase di progettazione tutti sugli stessi dati. Boeing sta progettando il nuovo aereo sul metaverso ehm, proprio perché a livello industriale c'è la capacità di avere uh, una visualizzazione concreta. Del, del prodotto finito e eventualmente anche dei test virtuali che permettono di capire l'impatto, uh, l'efficienza e, e la qualità di, della futura produzione. Uh, ci sono tanti aspetti che abbiamo visto anche, uh, che abbiamo provato, che possiamo provare noi direttamente, la formazione, uh, la formazione online, uh, sempre con il concetto di rappresentazione virtuale di se stessi, eh, creare delle aule eh, formative dove eh, c'è un'interazione attraverso gli avatar, um, c'è il mondo della ricerca e della salute, oggi eh, stiamo ragionando sulla dare la capacità a dei medici, e a un chirurgo di operare co con la realtà aumentata a migliaia di chilometri un paziente in una sala operatoria con l'uso di macchinari in modo totalmente uh, automatizzato, robotizzato. Um, abbiamo visto il mondo del... stiamo parlando del lusso, uh, Gucci ha un negozio virtuale uh, su Roblox che ha 20 milioni di utenti unici, di visitatori unici, persone che arrivano, provano virtualmente il, il capo piuttosto che e, e l'acquistano. Uh, ci sono altri brand che hanno creato delle linee di vestiti per gli avatar, delle piattaforme di gioco, quindi qualcosa che non verrà mai portato e ci sono persone che hanno speso più in oggetti virtuali di quanto valgono eh, nella vita reale, eh, quindi anche lì poi ci potrebbe essere una deriva, bisogna parlare a livello so sociale, eh, psicologico, eh, sull'impatto di, di magari essere troppo coinvolti da questo nuovo mondo, ma sicuramente a livello economico a livello di opportunità di business e a livello anche di sviluppo per le aziende, oggi il metaverso diventa una, un ambito dove si può provare, dove si può progettare, dove si può verificare eh, la qualità e la bontà di, di, di, una, di un progetto, di un'idea, prima di renderla effettiva in termini produttivi, quindi diciamo di economia reale. È un grande laboratorio di sperimentazione sì. tecnologica. Eh, permette di, di, di sbagliare, più volte cancellare e ripartire, senza grosse conseguenze a livello economico anche per le aziende. Chiarissimo, ecco, un laboratorio dicevo che però ancora in fase embrionale perché ancora non abbiamo una tecnologia che ci supporta a tal punto da riprodurre ad esempio le sensazioni, ecco, a livello eh, tattile, a livello appunto dell'olfatto, quello sarebbe diciamo, il massimo dal punto di vista dell'esperienza umana, ma dicono che in realtà ci arriveremo progressivamente, so anche di aziende che stanno addirittura eh, creando una pelle proprio eh, Beh, per il, cosa il metaverso e di, di uh, rappresentazione umana della robotica, io che sono un po' vecchio mi spaventa uh, di vedere le, la capacità di, di riprodurre a livello morfologico uh, le espressioni e, e, e quindi anche rendere umano qualcosa che non lo è ci penseranno certo, prossime eh, no, le prossime generazioni assolutamente, <ride> sì, noi mi sa che non ce la faremo a vedere esatto, quel, quel tipo di orizzonte sicuramente la questione etica comunque legata al metaverso ai mondi virtuali c'è e non va, non va dimenticata, anzi va, va sottolineata, c'è cioè un utilizzo anche insomma cosciente che dobbiamo fare del metaverso, poi lei ha accennato la questione dell'economia del metaverso l'approfondiremo al termine della puntata, adesso torno dal dottor Volpe per chiudere invece parentesi. Dedicata appunto al food, che sicuramente, eh, lo abbiamo detto, sarà un comparto che la farà da padrone eh, nei prossimi anni, ma ecco mi voglio concentrare soprattutto sul processo di selezione di investimento di questo comparto. Ecco che cosa regola nella scelta Mundi? Ma anche qui, come nel caso dell'idrogeno, non ci dobbiamo limitare ai, ai produttori e quindi solo a un pezzo della filiera agro. Alimentare. Quindi prima abbiamo fatto degli esempi soprattutto lato no? abbiamo parlato di agricoltura idroponica, agricoltura intelligente, e, però appunto investire nella filiera significa investire anche in altre due dimensioni che sono la dimensione della distribuzione e nella distribuzione noi abbiamo ancora tanto da fare, se solo pensiamo al packaging eh, utilizzato oggi, tanto packaging ancora fatto da multimateriale. Per cui significa che dobbiamo investire in quelle società invece molto attente e sensibili anche alla sostenibilità e quindi al packaging sostenibile e magari fatto con un, uh, con un unico materiale facilmente riciclabile. E poi la terza dimensione è quella del, ancora una volta degli utilizzatori. e Chi sono gli utilizzatori? Gli utilizzatori vabbè, ovviamente siamo noi consumatori ma uh, possiamo pensare a tutto il mondo della ristorazione. La ristorazione negli ultimi vent'anni è cambiata tantissimo. Abbiamo detto prima, viviamo in grossi agglomerati urbani, questo ci porta spesso a consumare i nostri pasti all'esterno. E quindi c'è stata una vera e propria esplosione della ristorazione. E tra l'altro esplosione della ristorazione anche nel periodo Covid, che uno dice, no, ma nel periodo Covid eravamo tutti chiusi in casa. Sì, ma tutti quanti noi abbiamo utilizzato delle piattaforme per farci portare eh, il, il cibo, la cena, il pranzo a casa. Per cui anche lì eh, abbiamo utilizzato delle forme, forme nuove che fanno parte sempre di questa filiera eh, agroalimentare. Quindi in estrema sintesi come si investe? Si investe tenendo conto di, di tanti ambiti, produzione, distribuzione, utilizzatori, solo così si, si arriva ancora una volta su un universo investibile eh, molto ampio e ben eh, diversificato. In estrema sintesi, il settore agroalimentare c'è bisogno sì di maggiore produzione, di maggiore qualità, ma coniugata sempre con la sostenibilità, il che non è un'equazione semplice. Chiarissimo, ecco io appunto torno invece appunto sull'economia eh, del, del metaverso, abbiamo, abbiamo fatto un accenno insomma in precedenza e lei dottora Righi ha spiegato come in realtà l'utilizzo eh, della valuta eh, digitale, delle criptovalute sia già in uso ecco, tra il, chi appunto all'interno del metaverso lo sta già esplorando tanto che eh, ci sono degli utenti che appunto eh, comprano i vestiti per i loro avatar e anche ad esempio comprano terreni all'interno del metaverso, so che il settore immobiliare eh, sicuramente è uno dei eh, maggiori in espansione, ma le chiedo, ecco, questo è già il momento di investire nel metaverso oppure stiamo un po' troppo precorrendo i tempi? Beh, allora, mh, da parte de dei nostri gestori sicuramente c'è un fenomeno di moda che è sulla novità, sul fatto anche di scollegarsi eh, un po' dal mondo... Eh, reale e quindi di, di poter in qualche modo dare vita a tutta la fantasia e, e anche la fantascienza che uh, ovviamente ci ha accompagnato attraverso uh, tutto il mondo diciamo media, visivo, penso a tutti i film di fantascienza con, che, che, ci ha, che, che abbiamo visto e che hanno in qualche modo Ecco, la, la, la, scusi se la interrompo, però ci tengo a questo punto. Sì. Eh, nel senso che lei ha citato appunto la cinematografia esatto. tra scienza e fantascienza. Qual è secondo lei ecco, la pellicola, il film che eh, ci dà più informazioni eh, su quello che potrà diventare il metaverso? Diciamo il più realistico, perché si, si, si cita spesso Matrix ad esempio. Beh, uh, Matrix eh, sarebbe il, il punto d'arrivo della macchina che, che, che sfrutta l'uomo ma ci sono state uh, diverse pellicole che hanno uh, in qualche modo mostrato come si potesse uh, o manipolare il tempo, ma questo credo che ci vorrà ancora un po' di, un po di anni uh, o forse secoli, uh, ma soprattutto come ci si poteva mu muovere da una dimensione all'altra proprio per cercare di, di modificare il corso Tema. Questo penso sia una fantasia uh, da sempre, da parte del, anche di, di scienziati e, e di, di sognatori. Uh, tornando al proprio al discorso dei sognatori, um, credo che l'industria dell'asset management sia abbastanza d'accordo sul fatto che è ancora presto di, per il concetto di criptovalute. Uh, sicuramente si, arriverà, si arriva alla digitalizzazione delle valute, e questo ormai credo sia un dato di fatto, basta vedere... Oggi qual è il piano um, del, della, del sistema finanziario svizzero, le, le banche svizzere e il, il sistema finanziario zi, svizzero è molto avanti nella digi, digitalizzazione del proprio sistema e quindi dell'andare a parlare di moneta uh, virtuale, elettronica e non più uh, di, solo di, di moneta car cartacea. E questo sarà il passo ufficiale dell'inizio di qualcosa che deve essere regolamentato, che deve essere inquadrato eh, e che non può essere dato solo eh, diciamo, alla, alla merce delle, delle blockchain. Cioè, eh, oggi ehm, le criptovalute stanno eh, prendendo un piede, ma bisogna sempre ricordare che partono come progetti di finanziamento, quasi di private equity. Quindi io sfido qualsiasi giovane ad aver letto un minimo, una, una singola pagina di, di quello che sta sottostante all'emissione di una criptovaluta perché all'inizio nasce come forma di finanziamento di, di un progetto, no? Qu quasi un crowdfunding, uh, mentre invece adesso è diventato solo uh, speculazione, abbiamo visto negli ultimi tre mesi durante l'estate cosa vuol dire anche quando arriva il rovescio della medaglia, e, e quando uh, molte falliscono perché effettivamente sottostante non c'è niente. Quindi ci sono molti uh, gestori, molte società di gestione che in qualche modo stanno cercando di uh, avvicinarsi al concetto anche con, le, con delle, delle, delle partnership, della, delle, delle venture capital o delle... Ci sono dei nomi importanti che stanno sposando delle collaborazioni con delle piattaforme di accesso alle criptovalute che è diverso da non promuovere la singola criptovaluta. Quindi non ne potremo fare a meno, abbiamo casi di giovani che sono diventati milionari attraverso le criptovalute che non vogliono però uscire da quel mondo, cioè non vogliono rendere concreto i risultati ottenuti virtualmente sulla vecchia scuola è un pericolo, potresti vedere scomparire uh, quello che è stato forse figlio di, un, di, di una previsione, di una fortuna o di una pianificazione. Quindi è un mondo in divenire, dobbiamo tenerlo, tenerne conto, sia a livello industriale sul metaverso, sia a livello di uh, forme di finanziamento o nuove forme di scambi valutari, uh, il, il vero passo sarà quando le banche centrali emetteranno la loro moneta digitale dando una regola di ingaggio e una valorizzazione del sottostante. Ecco sì, diciamo però che non è forse ecco, in questo momento l'obiettivo principale delle banche centrali che no, sanno, hanno, altri pensieri. hanno altri pensieri in questo momento sull'aumento o meno esatto del, del costo uh, del denaro. Però volevo tornare ecco, sulle sue parole importanti, ovvero non ne potremo fare a meno, dice in futuro sicuramente della valuta digitale, delle criptovalute, però io sfido uh, a, a sapere quanti ragazzi in realtà sanno dell'argomento, lo conoscono questo a sottolineare l'importanza di un'educazione finanziaria, tra l'altro siamo ancora nel mese eh, di ottobre, che è proprio il mese dell'educazione finanziaria, e quanto ne abbiamo bisogno in Italia, e non mi riferisco solamente alla popolazione più giovane, ma in generale eh, siamo addirittura negli ultimi posti della classifica europea, per quanto riguarda eh, le nostre competenze in materia economica, in materia finanziaria, eh, ovviamente ecco il, eh, ed è, fa un po' specie questa cosa perché si tratta dei nostri anche dei nostri soldi ma molto spesso non sappiamo bene eh, come investirli quindi sicuramente ecco se vogliamo eh, aggiungere una parola chiave a tutto quello che abbiamo detto oltre alla compenetrazione tra i settori io direi ecco che l'educazione è, è davvero fondamentale se volete ecco, concludere con una vostra riflessione questa tavola rotonda partiamo dalla dottor ma io sono assolutamente d'accordo purtroppo di formazione ce n'è ancora poca e partirei soprattutto da alle nuove generazioni, eh, che sono son quelle anche se vogliamo eh, in generale più sensibili ad ascoltare eh, e quindi ad imparare. Eh, no. Poi <coughs> i giovani sono il nostro futuro e quindi inevitabilmente dobbiamo puntare molto proprio sulle nuove generazioni. Dottor Arighi, chiosa finale. Eh, con l'usso parlavamo di lussuria. Se torniamo ai sette peccati capitali, l'ingordigia è un altro fenomeno che in qualche modo compromette le attese di rendimento e a volte fa sì che non ci si ferma nella eh, diciamo, cultura, educazione e consapevolezza di quello che viene fatto. I giovani hanno una velocità d'esecuzione esponenziale, sono sicuramente il motore necessario a dar vita e continuità a tutti i temi di cui abbiamo parlato, bisogna accompagnarli. Per, non solo nella, bisogna fare questa transizione anche con le nuove generazioni per far, assicurare il futuro di tutti. È una transizione quindi non solo ecologica ma anche una transizione culturale che riguarda appunto le nuove sì, generazioni. Sì, sicuramente. Io ringrazio i miei ospiti per il loro interessante contributo in questa tavola rotonda. Eh, grazie ad Antonio Volpe, Head of External Distribution a Mundi, grazie. e grazie ad Alessandro Arrighi, Head of Retail Distributors Italy Gam. Grazie, grazie davvero per essere grazie stati qui. Con... Grazie. Grazie. grazie a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. E si conclude dunque questa tavola rotonda della Asset Management TV Week, ma la settimana dedicata appunto al risparmio gestito continua sulle fonti TV. Io vi ricordo naturalmente sempre in diretta domani alle 12 l'appuntamento con la tavola rotonda dedicata agli investimenti e ai consumi delle nuove generazioni. Ne abbiamo appunto parlato proprio in chiusura oggi e poi venerdì gran finale con la tavola rotonda dedicata ai certificati di investimento. Grazie per averci seguito e mi raccomando restate contenti noi perché la programmazione di Le Fonti TV continua.